dovete andare sul sito link 3. Volta aperto, qui potete visualizzare i piani. Logicamente abbiamo la versione gratuita e dopodiché potete configurare il... Scegliendo il piano gratuito, potete, vi si aprirà un'altra pagina e potete configurare il vostro nome il processo è molto veloce ed è gratuito quindi poi inserite la vostra email compilate i vari dati e dovete, eh, dovete confermare l'indirizzo email e dopodiché vi loggate vi trovate nel pannello amministratore come questo qui quindi abbiamo saltato un passaggio perché io sono già loggato e qui ci sono le varie schede ed è possibile aggiungere un nuovo collegamento si, si apre la casellina vi permette di mettere qui il titolo e qui l'url e cliccando qui inserite una miniatura dell'immagine questo è il risultato ma io logicamente la pagina l'ho già creata e questo è il risultato finale linktree.ee slash georock santo è il nome che ho scelto ho caricato il logo mi ha fatto mettere questa headline imprenditore, buddha business con mille mani e via dicendo, e poi le varie pagine, le, le varie mie pagine. Qui abbiamo il canale YouTube, il mio sito personale, la pagina del libro Il massimo esperto di marketing e il mio e-commerce. Cliccandoci su si apre immediatamente la pagina, ad esempio questa qui è quella del libro. Tornando indietro, cliccando su, ad esempio, il mio sito personale, si apre subito il sito personale. Quindi è uno strumento di digital marketing molto utile, è gratuito e se avete molte pagine, utilizzatelo. Utilizzatelo con una logica, appunto, per indirizzare gli utenti a compiere le azioni che voi preferite. Se questo video ti è piaciuto, e ti è stato utile, condividilo e soprattutto iscriviti al canale, attiva la campanella perché come puoi vedere sto pubblicando molti più video e eh, inserirò sempre più pillole di marketing all'interno del canale. Il canale è questo, Geo Rock Marketing, e non perderti l'ultimo video che è stato caricato, che sono i 5 consigli per distinguersi dalla massa e aumentare le vendite.